Grazie, grazie a Gianni Ruffini e avevo omesso di salutarla, ma lo faccio adesso, la senatrice Elena Ferrara che ringrazio di essere qui. C'è anche tra gli altri Massimo De Angelis che per conto di Amnesty International sta curando... Uh, un TG2 dossier dedicato ai 40 anni di Amnesty International Italia che ci accingiamo a celebrare, e eh, lo faremo in maniera particolare e già sin d'ora vediamo appuntamento al 17 aprile, giorno in cui inizierà la nostra Assemblea Generale. Ora, eh, vorremmo, eh, abbiamo un grande piacere eh, di averlo con noi, quindi vorremmo che lo, ascoltasse, lo ascoltaste. È un ospite, un attivista per i diritti umani un caro amico di Amnesty International che si chiama Aless Belaschi che invito qui a raggiungerci prego e chiedo anche a Liliana se si mette, vuoi metterti qui vicino a lui? vuoi stare qui vicino a lui? intanto via. Vi dico brevemente chi è Alex, è il presidente della, di un'organizzazione non governativa della Bielorussia che si chiama Viasna, tradotto in italiano a primavera. Eh, lotta contro la pena di morte, la tortura e altre violazioni dei diritti umani in Bielorussia. Presta assistenza legale e finanziaria ai prigionieri politici e ai loro familiari. Alex è eh, vicepresidente della Federazione Internazionale dei Diritti Umani, studioso di letteratura bielorussa e fa parte dell'Unione degli Scrittori della Bielorussia. E, è stato arrestato nell'agosto del 2011, condannato nell'ottobre dello stesso anno a quattro anni e mezzo di carcere per accuse pretestuose e infondate. Eh, L'unico motivo era quello di mettere a tacere una fastidiosa voce del dissenso nei riguardi del regime del presidente eh, Lukashenko. Eh, il suo arresto venne condannato dalle Nazioni Unite, dal Consiglio d'Europa, Amnesty International lo adottò come prigioniero di coscienza, eh, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nel 2013 gli ha assegnato la prima edizione del premio Havel per i diritti umani e tutte queste pressioni eh, hanno fatto sì che eh, Aless uscisse dal carcere il 21 giugno del 2014. Con eh, anticipo rispetto alla condanna, dopo aver scontato poco meno di tre anni di prigionia e non avrebbe dovuto trascorrere neanche un secondo in carcere, Alex sta facendo un, un tour in Italia e oggi ha incontrato funzionari del Ministero degli Affari Esteri. Ed è con noi questa mattina per darci un breve saluto. io parlerò in russo. Mi è molto essere con un grande, grande onore per me essere qui con voi durante la presentazione del rapporto annuale dell'Amnesty International. E questo non palestки. è stato durante il nostro viaggio. No, 14 eh, Mi fa piacere che ancora nel rapporto precedente ero sulla lista di eh, prigionieri politici e adesso mi trovo dall'altra parte. Я провел три года в тюрьме, и за это время я получил десятки тысяч писем и открыток от членов Amnesty практически со всего мира в свою поддержку. Ho scontato tre anni di carcere e ho ricevuto decine di migliaia di cartoline e lettere da tutti i membri dell'Amnesty International da tutto il mondo. C'erano i giorni quando ricevevo più posta io che altri duemila detenuti nello stesso carcere. E la situazione in tutti i è in Sèvrile, si può sostenere un'evoluzione di stress e La situazione nelle carceri bielorusse è molto difficile, siamo sotto costante stress e pressione. Noi ogni giorno Ma quando ogni giorno leggevo uh, le frasi come "Aless, siamo con te, Aless, tieni duro, eccetera, ovviamente tutte quelle condizioni mi sembravano un po' migliori. Поэтому, да, вот мы смотрели сейчас фильм, и мы видели, сколько как бы много проблем и трагедий в мире, и кажется, что можно сделать, чтобы что-то изменить к лучшему. Abbiamo visto adesso un filmato, e eh, abbiamo visto quanti problemi esistono in mondo in questo momento e, e alla domanda cosa possiamo fare veramente per, eh, per trovare una soluzione per tutto ciò. No, io na, licne, suzbe, uh, uverilsa, ljudi, dele, izminite, credo che proprio l'indifferenza sia una risposta giusta. Mi hanno in Sono stato rilasciato prima della scadenza della mia pena, e grazie proprio a questa indifferenza, a questa solidarietà dalla parte della comunità internazionale. Il Presidente Lukashenko ha sempre avuto un'intervista in un'intervista in un'intervista in farlo. Il Presidente Lukashenko ha ricevuto più di 100.000 firme per il mio rilascio e quindi ha dovuto rilasciarmi. E noi in Belarussia, il pubblico di protezione, continuiamo la sua attività, perché i problemi con le persone che che avevano avuto in giro, restano ora. Continuiamo insieme ai miei colleghi alla nostra società di combattere e di lottare per i diritti umani in Bielorussia perché purtroppo non è cambiato niente dal momento quando sono stato presente. Bielorussia è l'ultimo paese in Europa dove ancora vale la pena di morte, dove le persone vengono giustiziate sono stato rilasciato però ancora ci sono altri prigionieri politici E, e eh, sono negati prigionieri diritti politici E e sociali. Quindi Amnesty International ha ancora s s s s s s s s s s eh, per questo motivo ci sono tantissimo lavoro da fare ancora a, per Amnesty International in Bielorussia. La nostra situazione influenza in qualche modo tutta la regione attorno a noi. Десятки тысяч людей, сотни тысяч людей сейчас переживают личные трагедии, они вынуждены оставить свои места проживания, и это на самом деле большая колоссальная трагедия. La Russia ha cominciato la guerra con l'Ucraina e decine, anzi centinaia di migliaia di persone subiscono personalmente la tragedia eh, di dover spostarsi, di dover lasciare le proprie case, eh, di eh, avere qualcuno perso nelle proprie famiglie. Время, Europa, Europa eh, nell'ultimo momento è tornata al mondo bipolare. E, rossi, eh, stinu, eh, e le autorità russe continuano a costruire eh, il muro tra Russia e l'Europa. E, eh, eh, e nell'aria, c'è un forte il muro tra e Europa. E nell'aria, il e ovviamente dove c'è la guerra eh, i diritti umani sono sempre eh, nascosti. E in questo momento la voce di tutti gli indifferenti è molto importante. E Soprattutto la voce dei difensori dei diritti umani dell'Amnesty International deve essere ascoltata. Grazie.